Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E siamo tornati su Paper Mario di Origami King. Ok, scusate per uh, i, variosi, i variosi giorni in cui non abbiamo caricato, però ci sono stati problemi Poi tecnici. Ne, C'è cioè, neanche lo dovremmo dire ora, visto che sarà passato un casino di tempo. Non, non solo la, il periodo di pausa, ma probabilmente sarà passato molto tempo pure a Ghost. Shush ok? <coughs> Shush! Vabbè, quindi prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti, adesso. Iniziamo. Abbiamo già iniziato, devi dirlo prima. No. Allora. Ok, dovevamo entrare qui perché abbiamo visto qualcosa di strano e pure un Todd. Nella scorsa parte abbiamo iniziato il Ninja Land. adesso proveremo a finirla. Sperando. Ah wow, pure i tipi timidi di li posso one-shotare. Eh, meno male. Good to know. Beh, copri quelle buche. Così stai solo sprecando curiandoli. Ma intanto funziona, guarda. ma ne hai sprecati tipo due volte. Eh li ho usati due volte come avrei fatto pure normalmente Oddio no, gli no, sniffit. No, no, no. gli sniff sono più forti dei tipi timidi S Sto sorvegliando quest'area senza mu muovere un muscolo no Non scapperò, non ho fifa nera eh, Ma ho una fifa nera Shut uh, up Toad, nobody asked your opinion Un attimo, la potevamo raggiungere pure senza il. liberare yes. quel cancello aiuto <ride> Bobby yes. non seguire quelli, scappa Bobby esplodi, forza! Fai il cacchio! E poi si sono fusi in uno! No! Pensavo fossimo cioè, lì! Avvicinati, avvicinati! perché c'è Olivia? di Avvicinati, che stai sprecando tutti coriando, li vedi? Vai, questo cane mi riderà! No, sì, perché... come? <ride> bow bow, no! Ah, sei non tu Mario! Ciao, ciao, ciao Ah, sei tu Mario! Ottimo tempismo, ho appena visto qualcosa che mi ha fatto venire la pelle di cane, cioè Doca! Forse gli fa un freddo da cane. <ride> che poi perché? Un tizio vestito di verde è entrato cane. nel labirinto del ninja laggiù. Sembra molto interessato. Ci deve essere qualcosa di baullo eh? là dentro. Ah, bello! Che bello! Un tipo vestito di verde. Oh, mi chiedo chi possa mai essere. Link. Più ne, sarcastica ne. potevi essere, tizia. Ma scusa, un attimo, c'è Luigi, davvero? Yes. Che ci fa Luigi? Marco, devi raccogliere il Coriant. Oddio, sti Todd. Ah, ok, non dice niente. Bene. Comunque, che c'è qui? Good Christ, what the hell is that? Comunque, dopo, dopo vado a sconfiggere quegli sniffit. Per. Uh... Ok, picchia tutti i tappeti. Fidati. Perché gli hai parlato? Secondo me quello eh, là quello avrebbe la vita molto più facile se fosse un biberon non ha 5 anni probabilmente eh Todd. no ho capito, mi ah, cioè, intende il, il, il tizio mi sa che è stupido Todd ehi hey, tu, do da dove vieni con lo splash? <ride> <ride> i bicchieri qui sono tutti bassi e piatti come si fa a bere da bicchieri del genere? meno male che qui... Me ne... eh? Ho meno, la mia è che, meno male che qui con me ho la mia cannuccia te la presto se vuoi, magari è meglio se la pulisci prima di usarla ah quindi ci serve Uh, un, un tubicino che serve per bere Magari lo vuole qualcuno uh, non, non mi ricordo molto bene Le, le cose che abbiamo fatto Nell'ultima parte quindi. Uh, non so se non già no, no, no, Non ci ha chiesto a nessuno Biglietto prego uh, Non penso Ah cosa? Biglietto okay. valido che cac... Un attimo ora No No Ah è vero, non ce l'abbiamo mai avuto tra gli oggetti quel uh, biglietto. Uh, picchia la cassa, picchia la cassa. Rubiamo. Bigliette. Comunque non c'è più nessun Todd, quindi ce ne possiamo andare. Questa è una porta, non credo. Yes. Yes. <ride> ok, uh, uccidiamo qualche tizio. Entra là dentro, entra là dentro. Ok, non qui. Ah, che paura. Come può qualcosa di così tanto tondo e carino? Così tondo, niente tanto. Fare come... tanta paura. Non penso sia molto carino. Ok, realtà. no, non possiamo neanche entrare lì. Devi entrare qua dentro. E lì dentro? Ah, un attimo. <ride> È vero. Ah, ah. La Nintendo Switch sta facendo i rumori strani Prova a salire Ok qui no Ah bene Qui sopra non c'è niente Prova a colpire il libro Aspetta Caterina notale il custode Caterina eh? Ah Caterina dovrebbe essere il coso Il cinco Al momento siamo accorto di dei suoi ossi preferiti Non avvicinarsi se non si è provvisti di Ossi Ok, Caterina non, non. è il nome anche del Cinchompo di.. No! Color Splash? Beh no. tu non ci hai giocato come. Comunque probabilmente ricordate? vuole uh, la cannuccia. <ride> certo. È <ride> lo meglio. Come se un cinchop servisse molto una cannuccia. Ok, allora, Isam, vediamo. Dice Caterina, proviamo a darle qualcosa a mangiare? Non credo sia il suo cibo preferito. Le mm. cannucce cioè, non sono cibo infatti, il genere del crimine. Ehm. Um, cosa dovremmo fare? Evitare i cosi. Ok, okay. torna indietro adesso. Dove stavi prima? Oddio, che cos'è? Ah. Che cosa deve essere? <ride> non lo so. Vai. Dove stai, andando? Dove stai andando? Vai a L'abbiamo esplorato. Sì, ma c'è uno strappo. E vabbè, vediamo, magari lì qui sta oh il Oh my goodness, che comunque vuole. quello lì è un Todd. Ah già, il fiore Di fuoco ah, ah, ah. Secondo me lo devi andare a prendere da dietro mm. Qui stavano i tartossi probabilmente I tartossi Sì um, Signore Ecco Rumore di ossa speranzosa Sarebbe bello avere qualcos'altro a lanciarsi che quest'osso Cannuccia Oh Oh Cannuccia, rumori di assa curiosa, che cos'è quella cosa? Ok non ha funzionato, vediamo, sarebbe bello avere qualcos'altro da lanciare Un cino, Uncino. Cos'è quella cosa? Oddio, uccidile basta, se l'ha lanciato da, da morto Vabbè, Eh, eh non vabbè. posso andare lì senza, ok, vabbè allora Eh vabbè, eh, allora... vabbè, eh, vabbè ah ho capito, l'osso è cosa la cosa da dare a eh Caterina sì. e noi dobbiamo dare un sostituto a questo. come non l'avevo capito? no, non l'avevo capito vabbè vedi, vedi, vedi Todd, Todd, vedi. Quello, quello in mezzo che cos'è? picchia, un picchia tutti picchia aspetta, lì. li picchio tutti alla fine meno male, ah, vai non, non parla bene ah, quello svolazza poi al tappeto <ride> <ride> questo è un albero. Questo è storpio. è, è, rimasto, è rimasto ancora... Quello è come, storpio. Come era con e questo invece salta. Va bene. Vedi, vai, vai, vai vedi, c'è la crepa lì. C'è una crepa. E c'è un altro Todd. No, è quello... è il fiore, vai, sali sul comodino, ah, Chicchia il muro. Crepa. Vedi? Paura di cadere... Ah no, c'è ancora... Tenere lì, porta chiusa, la porta. Forse il quel tipo ti mi do origami e se ne andrà via da solo. Tieni porta chiuse. Okay. ok, fatto. Abbiamo finito questa battaglia inutile. Che non è servita a niente. Esatto. Ora prendi questo. Ho indicato. Non prendi ho visto. Quei soldi. Ho indicato questo. Vabbè, un attimo, facciamo cadere. Questo cosa? Questo te. Beh, credo che sia caduto il coso. No. Ah, è comunque te, scusa. Appunto, devi, devi fare qualcosa. Questo? No. Che spasso. Mi, mi sto te. No, eh? Sono felice di averti rotto la lampada. Cosa possiamo dare ai tartossi da lanciare? Il tè mm -hmm. <ride> certo. Comunque, non è caduto. Ah, potevamo prenderlo dall'inizio. Oh wow, un colpo. Gli edifici ninja hanno uno stile così affascinante. Si rischia un'atmosfera un piacevole e rilassante. Ok. Uno ti salva e tu gli dici Eh bello questo posto Cosa? No Ok vai avanti Non c'è più niente. faccia ad andare avanti C'è Caterina che, per ora, è, che non vuole muoversi Per ora inizia a esplorare un po' in giro Che ci sono ancora un sacco sì, di, di edifici ehm. che non hai visto Boh tipo qui non ci posso arrivare come, come dovrei fare? Ci sono un sacco di strappi che se vai indietro di là hai mancato Dove? Qui Guarda, vieni qua. Ah. Quello già è uno. Poi più indietro ne stanno ancora un sacco che non hai preso. ancora Probabilmente era soltanto perché... Per fare più veloce. Perché hanno programmato così tante stanze. Uh. Un Todd ovviamente. Okay. Bene, bene. Ovviamente, poi fare tu cosa tagliare, cosa no. <ride> sì, taglio, taglio la roba Tutto. della prigione. E quella. Mario, wow, sono un tuo grande fan. E che te ne omai. vai. Quel Goomba almeno mi ha chiesto l'autografo. Ah, ecco. I ninji. Ci potevo entrare qui. Perfetto. Io che credevo non potessi. Ok, evita le Significa lì. E copriamo il fuoco. Il ninja è stato colpito da una.. da una cosa? Da, un, da una stella ninja, Sì. Oppure ce l'hai in mano, non capisco. Perché è, mano. perché è triste. Perché è, è brutta. Ecco perché. Ti sembra che i tuoi altri mani non rispondano correttamente. Premi IR per ricalibrare. Beh. Non mi interessa. Che probabilmente devi entrare dentro um, c'è qualche modo per entrare per salire lì no? Eh, quindi boh parla col ninja ninja per te trasportami lì sopra uff pensavo oggi ci siamo allenati con le stellette ninja invece deve essere il giorno dedicato all'allenamento subacqueo non voglio rimanere indietro ci deve essere qualcosa che posso usare per respirare sott'acqua alleluia yeah. wow è, è perfetta sembra fatta apposta per i ninja Propongo uno scambio del tuo tubo per le, per le mie stelle ninja fare fatto. Ah, finalmente Yeeey <ride> Quello è? è uscito Vai, grazie, grazie Ecco le, le mie stelle ninja sono tutte tue Ah, sì, Wowie. tante Le stelle ninja sono un vero spasso da lanciare Da lanciarti in addosso o no? Le possiamo usare in battaglia Non credo proprio poi Comunque so c'era una storia. campanella, vedi? Eh sì, c'è un, un altro Todd lì, ma non so cosa eh dire. Entra Vedi? nel dojo. Vedi. Entra. Aspetta, vediamo le, le case lì noi. Enter prima. un's dojen Ok. Che fai dojo, che ne sai che è un dojo? Oddio. L'ha detto il tizio. Finalmente, questa è la prima okay. battaglia vai. In, in un solo colpo. Dopo da tanto tempo. Eh, da un casino di tempo. Ok, adesso vai nell'altra casetta, giù. Lo stesso. Ma c'è un Todd. Tre Todd. <coughs> sì sono salvo, ma ho la bocca piena di cenere. Cenere? Ma quale sabbia? Conte cenere. Ho bisogno di qualcosa Per Subito. Forse il te potrebbe sciacquarmi via la cenere della bocca. Alla sala da te! Al tubo verde c'era un tipo strano che si beveva il tè con la cannuccia. Sì li abbiamo rubata tra... tra parentesi. Ah forse... Chi, chi, è che, chi è che regala le cannucce alle persone usate, tra virgolette? Wow, cioè, tra ne, pa... cioè, una cannuccia te la puoi trovare dove vuoi. Sì, Perché... ma regalare le cannucce sarebbe ah, da, da soli... Stu... Artimagni. Ah, ecco a cosa serve. Uh, eh, ecco uh, come faccio a prendere quel Todd. Artimagni. Sponk, Ers. <ride> C'è cioè, tutto questo per un Todd. Sì. Il grosso edificio all'altra parte del fiume è la casa dei Tranelli. Mi sono promesso di non andarci mai. Ma oh, il sensei. Ma il mio sensei merita la vendetta. Un giorno entrò là dentro. Tragicamente perse gli occhiali. Oh no, gli occhiali del tuo sensei. Questo? Oddio non si può colpisci l'altro. Ma mica si illuminava come quello di prima. Mm, vabbè, per ora dovrebbe, non dovrebbe più servirci. You think so? You're wrong. In effetti, scusa, qui cosa sta? Dai, snippet ah, ah, ah, ok. Ah, ma vai a vedere cosa c'è a destra e poi andiamo. Dai, Tartossoli. Tipo, mo c'è qui c'è qualcosa. C'è altra gente, di strange Ecco esatto, Wow. Le che non ne abbiamo mai abbastanza. Oh, uh, wow, uh, uh. Perché, perché ha novità? fatto la non campanella? È vero, non è novità, si sì. no. L'abbiamo già presa, nel senso che è un nuovo oggetto. Era per lui la campanella. Quelle del sì. personale devono essere sempre qua. Allora, la loro stanza deve essere qui nei paraggi. Passano sempre da lì. Eh niente, vai avanti. Dai tartossi. Eli avresti, avresti potuti uccidere e prenderle. cos'è quella cosa? non funziona. Ah, muori ora le do man da mangiare a quel categorio. Perché non funziona? Ora vedi. Ma ora che ci faccio? No, non ci fai nulla. Cosa? Non ci credo. No. Cioè, col ah, tempo non ce ne siamo accorti. No, vabbè, non è, ci posso. Era così evidente, cioè si capisce che c'è una porta segreta. Vabbè. Uh, apriamo che cos'è sto tesoro. Porta segreta, panchina, wow. Oh e questa dovrebbe Dio. essere la casa del personale Quindi ci daranno la chiave Uh, questo sta nel trailer Sì, lo so Altri Altri, chi, chi va là? Ah, sei tu Mario, scusami Pensavo fosse qualc qualche altro intruso Mentre avevo piegato Ho intravisto un losco figuro In, in qui Avevo visto di verde, aveva anche un cappello verde Un colore molto sospetto, non trovi? Sì, qui non c'è mezza cosa verde Neanche gli alberi Uh sono chiuso Ah, peccato. Andremo lì. La prossima volta. Che okay, questo dorme la mano ah, in segreto. Mario. Ciao. Io gestisco il, do il dojo Occhio di Falco. La l'attrazione più gettonata del parco. Di solito è sempre piena, ma oggi non si è vista nemmeno un visitore. Quindi ecco, ero qui a riposare gli occhi. Di Falco. Mi sa mm. che è meglio tornare al dojo. Magari fai un salto anche tu. Non fare queste pause che credo che, che. Tanto per essere chiari, non stavo dormendo, anzi stavo lavorando durante la pausa pranzo. Sono un vero st stacco stacco stacco. vista. Stacca no vista. Però colpire questa lavatrice. Ok, prenditi. Vai, prendiamo questo Todd. Todd. Mario, meno male che sei arrivato. In <ride> quel gumba mangia il Todd. <ride> Ninja è stata invasa dall'origami, è una cosa tutta del tutto appropriata, ehm, voglio dire tragica. È <ride> vero, in, in effetti ha senso. Perché? In questa Perché stanza del personaggio Non gli origami. In questa stanza delle persone Puoi trovare qualche che ti serve per entrare nel castello, in particolare la... Dove è finita la chiave? Oddio È sparita. La chiave? <ride> la chiave? È sparita. è sparita Oh la chiave è sparita <ride> Magari se la mettesse, la, se mettesse Tutte e due avremmo, abbiamo capito La chiave è sparita Scusa è solo che quella chiave è importantissima Fondamentale È un passpartout uh, Che può aprire qualsiasi porta In Ninja Land Ah perfetto Qualsiasi porta. Oh quella chiave è la regina di tutte le chiavi del parco Dobbiamo trovarla Sarà dura ma non si può dire No una regina che, che si fuma Olivia Stava parlando Bobby Esamina Tira Il salto spento Wow Marco Benvenuto a Ninja Mario. Mario Benvenuto a Ninja a allora. caso. Anzi benvenuto nella stanza del personale di Ninja direi. Qui è dove teniamo l'attrezzatura che non viene più usata Nelle varie attrazioni Prova Prova pure prendi quello che vuoi, sì, insomma, fai quello che ti va. Giustamente, siamo nella stanza del personale. Esamina. Le... Maschera la del re della de giungla. Raffi raffigura una scimmia familiare, manca solo una bella banana. Ehm, perché non la provi, Mario? Eh no. che animale sarebbe? Donkey Kong. Kong. Perché quando si batte il petto fa donk donk, boh. Eh? Una qualche specie di scimmia, forse un gorilla. Non ci vedono una di familiare, eppure uh, si batte il petto davvero con gusto. Eh, con gusto. Una maschera molto realistica, perfetta per mimetizzarsi. Uh! Non è che ci serve questa? Sì, veramente. probabilmente questa ci serve. Diversamente da Donkey Kong una tira Una strappola Possiamo giustare No Fanno lo stesso rumore Dei Goomba dei Canta festiferi. <ride> <ride> Ma cosa ti ridi Ha davvero bisogno Di uscire più spesso E dai su, Fa morire da ridere Mario con la testa Consolato Che ha il tapestifero È buffissimo Non riesco a guardarlo ha, Mi fa morire Ha ha ha Ehi hey, grande M, a quanto pare sei un comico, un comico nato. E so, sappiamo cosa fare, casomai uh, dovesse avere un attacco improvviso di tristezza. LOL Ok Ah che eh, ho riso così tanto che mi fanno male le piegature Ok, ah, okay possiamo prendere pure questa Maschera combattente spaziale, spaziale. Generico Proviene da un altro mondo purtroppo non si trasforma in sfera Ah si sì. Ah questa è una cosa che non si vede tutti i giorni Ha un'area proprio minacciosa, sto sparando contro qualcosa Sembra che spari dei raggi dalla mano Forte ma credo che non si addica Gran camma, M <ride> <coughs> Mario più Rabbids <coughs> eh. Probabilmente eh. sarebbe Sarebbe preferito per Qualche altra M però Perché E che c'entra? Metroid, Metroid. Ah Metroid. vabbè, Metroid è il gioco Inoltre no, non si, si trasforma in sfera 300. Perché sì, Samus si trasforma in sfera In Metroid Quando vuole Bene, e eh, niente, andiamo a cercare la chiave Dove? Niente, concludiamo la parte oh, wow. Siamo <ride> qua da 46 minuti trovare la chiave? Non lo so Un attimo Possiamo mettere uh, Un attimo un Ehm attimo. Uh. Proviamo ad andare dai Tartossi. Mio. Eh, magari l'evento dei Tartossi si è sbloccato. Ok, se funziona l'evento dei Tartossi... Allora... Finiamo, finisce qui. Se no, qualche... se no, finisce qui proprio qui, nel senso ora. Shut up! Oh my goodness! Cioè del tipo che ora finisce perché così tagliamo la, la parte... La parte.